Ciao amore! Ciao! Cosa mangi? Luva! Lu Buona! Brava! Un po' di frutta! Senti tra un po' arriva Daniel! Eh, sei contenta? Perché è un po' di giorni che non lo vediamo, siamo stati in vacanza lui non è venuto! Così ce lo spupazziamo tutto il nostro fratellone! E Ani cosa fa? Sto giocando con Antonio! Stai giocando con Antonio? Sì. A cosa? Roblox? Sì! Ma ah, sì? Stai costruendo sì. una casa? Sì. Sei stata con la nonna oggi? Sì, se andò io lo guardo a me Come si chiama, perché non so come si chiama Antonio o Raffaele Ma Antonio Ah, avevo capito Raffaele Ma no non ah. non Sei contenta che arriva Daniel? No, cioè sì <ride> Sì o no? Ehi Sì, sì, sì. Mm. sì. dai, allora no, lo aspettiamo, ok? Sì, ora arriva Tra pochissimo, Vane? Lo sai che tra pochissimi giorni inizi una settimana di centro estivo all'Ippica. Cinque giorni farai. E eh, eh, oggi è venerdì? sabato. No, tre giorni. Tra tre giorni inizi. Ti faranno cavalcare, lo sai? Che figata! Per la prima volta cavalcherai un pony all'inizio, probabilmente, ma poi magari eh. ti mettono sul cavallo. Allora, quando siamo andati là, c'erano delle bambine che mi avevano detto il primo giorno andavo sul pony, ma praticamente 10 minuti. E poi andiamo subito sul cavallo. Perché visto che ho 8 anni, anche loro avevano 9 anni, a 8 anni 10 minuti, stai sul cavallo con il pony. Sì. E poi gli altri minuti sul cavallo quello grande. Eh sì, prendi confidenza perché non sei mai stata su un cavallo e poi invece puoi andare su quello grande. Sì. E pensate che mh, pranzo lì. Pranzerai lì, potrai scegliere se mangiare il menù della trattoria o invece portarlo da casa. No, il menù della trattoria. Va bene. Se si può chiediamo cosa c'è il giorno prima, così decidi poi cosa vuoi fare il giorno dopo, ok? Uh -huh. Pensate che mi hanno detto che c'è il frutto misto. E te piace il fritto misto? Il venerdì se non ricordo male, l'ultimo giorno ci sarà il fritto misto, eh? Sei contenta? Almeno passi un po' il tempo perché veramente... A che non... ora devo... Eh, non me lo ricordo, poi chiederò. Eh? Sai, Anzi, bellissima. magari le mando già un messaggio adesso perché non mi ricordo gli orari e se magari dobbiamo passare prima. Che eh sì. Devo dire tre cose. Cosa c'è? Allora, guarda qui c'è la cameretta dove io non posso dormire. Perché? Può dormire lui però. Lui? chi? Il bimbo. mio bambolo hai un bimbo in questo sei gioco? sei un mio piccola? Sì! guardate come posso fare la pipì così la pipì? guardate posso salire Sì. e faccio la doccia ah che bello guardate la cappa dietro tre divani bello Guardate! Amore brava amore brava ma, non ma perché non fai un video e registri sono seduta a eh, mi invece di farlo vedere sì. in questo video perché non ne registri uno di video e giochi quello che fa no però guardate eh. sono mi sono seduta e mi sono alzata però ero seduta e ero seduta a vestella eh. adesso c'è la danza delle ciabattine ma <ride> Piccolissime! Ma dove stai andando? Che impressione! Bene, ciao tine, <ride> che impressione! Sì, bella, bella, bella, bella. Come bello? Bellissimo, guarda che dopo devi andare a vedere come sta la cricettina! Sì. Eh. Ok? Bimbe! È arrivato Daniel! Io ho Sì, qui. ma spieghiamo che cos'è? Stasera cosa mangiamo? McDonald's! papà è andato a prendere il McDonald's e con due e euro in male. più al totale gli ha regalato questi tre asciugamani da mare. Uno per Daniel bellissimi e c'è su Daniel che è andato a cambiarsi. Guardate ragazzi. Vediamo? Il mio il mio, eh, il mio. vediamo! Eh. Giralo che non visto che bello! Ma sono bellissime, Vane! Guarda! Wow, che carino! questo è mio! Vediamo? Sì, sono tutti uguali! È mio! Bellissimi! Guarda. Stupendo! Lo portiamo al mare? Sì! Eh? Sono proprio allegri, simpatici e colorati! Va bene, Va bene adesso apparecchio e mangiamo, ok? Sì. Una femmina ciao! Anche oh, femminuccia Dove sei? Non ci sono, non ci sono, aiuto, aiuto, un fantasma, aiuto, aiuto, aiuto, aiuto. E no, no, no, no, no, no, no, no. E no, no, no, no, no. E no, no, no, no. E no, no, no, no. carino no, no, no. E no, no, no. E no, no, no. E no, no, no. no, no, no. no, no. no, no ma il formelo cosa stai mangiando? il toast con le patatine? si sì. è buono? buono eh? ti andava? ne avevi voglia? Mm. e tu non mangi amore? non mangi? eh aspetta tutto un tempo amore brava Ani eh dimmi sei tutta contenta in fibrillazione? Sì, sì. Cosa andiamo! cosa succede? andiamo e domani dove c'è la patatina All andiamo all'escape room all'escape room sì. cosa c'è? Allora, anche domani allora oggi tra due ore tra due ore, sì. due ore andiamo alle dieci e mezza sì. e lì dove perché, sì. dov che siamo nel no? a ah, fuga d'atlantide eh, dove, dove ci sono gli alieni sì. Sì, certo. no ragazzi, no non ragazzi, ci sono gli alieni in questo in ragazzi, fuga d'atlantide no c'è un sottomarino ma andiamo veramente ragazzi mi che E domani invece, sempre all'escape room, andiamo in un ospedale psichiatrico! Oh, secondo me siamo in una stanza grande tipo questo salto. Io domani mi vedo mi... quando c'è la mamma, mi devo io mio video. E degli ogni volato! Ali, no, no, no, no, no, no. volevo... Ali calmo! Ho visto le foto? <ride> e la stanza almeno è i... grande. Ci sono anche le cose! Ne... La, la stanza <ride> la, allora, la stanza! La stanza! La stanza almeno è grande così. Anio E così, guardate. Ci volete andare a scuola o volete andare verde, in ospedale? Siamo cadute per finta, ma insomma, sono allora, cadute per davvero le stanze grandi. Le stanze grandi, fatemi da qui, fa così, così e così, vero? mamma? secondo me è grande. Abbiamo visto le fate dei grandi come obiettivo: ho detto, e ci sono un sacco di cose e ci sono degli indici dove ti dicono che cosa devi trovare. Esatto, e io mi vado l'occhio da far l'occhio da morso oggi. <ride> No. <ride> e guardate ragazzi, guardate! I quando, sono felice, quando, sono sempre, aia, guarda, quando sono sempre felice faccio così, guardate! Anche io! faccio due! Ma no, <ride> Anastasia non si oh, può, no. non ti posso far vedere. Allora, ci inspiriamo Anastasia perché le si è alzata la gonnellina. Non pensavo che una, una notizia del genere potesse scatenare in voi tanta gioia. Comunque sono contenta però Nascaressa prima di andare via dobbiamo andare a controllare Olivia eh. Sì, ragazzi okay? ragazzi un attimo, guardate cosa si fa le mani e di un Dai ragazzi pensate Aspetta, pensate ragazzi che sono le otto e mezza E tra due ore tagliamo! Mamma mia! Ah, Asia, ah, sei tutta matta a few moments later. Ah ma ti sei cambiata? Dai, tra poco dobbiamo andare Anche tu? Allora, dobbiamo solo fare una piccola cosa Anzi tu Vanessa per favore Perché anch'io tra 5 minuti devo essere pronta Vai giù a vedere Olivia Dalle da mangiare e da bere E poi sali che andiamo, ok? Sì Ragazzi, mi è venuta la voglia di farmi una sauna, quindi entriamo subito. Però non dite niente a mia madre perché non posso farla da sola. Andiamo. Allora... Mentre aspetto, vado a vedere Olivia. arrivata 60 gradi è la 60 infatti c'è un bel calduccio. allora cosa possiamo fare? un tiktok se ho proprio voglia come belli come belli come vai così come bello come vai come vai così come forse non dovevo fare la sauna e ballarci dentro Ani, è arrivata Vanessa? Eh? è arrivata Vane io mi sono cambiata, dobbiamo andare, ci stanno aspettando tu sei sempre attaccata con questo iPad è arrivata Vanessa? l'hai vista salire? è scesa giù? è andata dalla cricettina? è tornata? no, no? andiamo a vedere, andiamo a chiamarla che è tardi andiamo, andiamo Guarda Vanessa ah. Oddio Vanessa ma perché andate in sauna? Ma cosa ha fatto? Vanessa Vane 60 gradi è bollente tutta sudata, dobbiamo portarla fuori Vane Vane vieni vieni, vieni. Esci, esci esci Esci da qua Ma perché? Vane oh. Anastasia allora, vai a prendere dell'acqua Vai a prendere dell'acqua E' surriscaldata Vai a prendere dell'acqua, mettila giù piano piano con la testa, non farla sbattere. Doveva andare dalla cricetina? E sei messa a fare una sauna? Ma se si ripiglia. Niente, non si sveglia, non si sveglia, non si sveglia. Ma giuro che, se si sveglia, guarda, io le do io le svelle. Vai a prendere dell'acqua fresca, vai a prendere dell'acqua fresca che le bagniamo la faccia. Vai a prendere dell'acqua fresca che le bagna... Anche bagno se vuoi, eh. Prendi un asciugamano e bagnalo con dell'acqua, Ani. Vai. Vanessa. Vane. Ma come ti viene in mente di fare queste cose? Vane. Sei matta. Vieni, amore, vieni. Sì, dove? Sciacquala, sciacquala. rinfrescala, <ride> Si sta svegliando. No. Come no? No. Dai, Vane, svegliati, okay. è uno scherzo. Cosa? Non ho capito. È uno scherzo. È uno scherzo? È uno scherzo! È uno scherzo. È uno scherzo. È uno scherzo. Mi hai fatto perdere 15 anni! Dovevamo andare all'escape room! Ti andare alla cricettina e ti trovo svenuta dentro una sauna. ed È uno scherzo? Andiamo Andiamo. Andiamo. Okay. All'escape room non andiamo più. Ah, oh, sì, andiamo. No, non andiamo no, più. Sì, ok, vuoi andare all'escape room? Io ti lascio chiusa nella stanza dell'escape room. Nell'ospedale <ride> okay. psichiatrico perché tu mi sa che sei pazza. Ah. ah, dobbiamo andare nell'altro. Ma eh, niente, stasera ti, ma, ti lascio nell'ospedale psichiatrico. <ride> Comunque ricordati, brava Anastasia, brava, ci hai fatto prendere un colpo ricordati che chi la fa l'aspetti quindi stai molto attento in questi giorni ok? vabbè ragazzi il video finisce qua perché Mi speriamo... dobbiamo lasciate un like a questo video ciao ciao ci le l'escape room va?